Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Oggi voglio fare un video uh, in cui vi mostro come ho deciso di utilizzare uh, i prodotti che mi sono stati inviati dalla Globaland uh, di cui ho fatto un video che vi lascerò um, giù nell'info box oppure su nelle infoschede uh, Tra le cose che avevo avuto la possibilità di scegliere c'erano questi, questi timbri e ho un'idea che mi frulla nella testa da tantissimo tempo e quando ho potuto scegliere questi prodotti ho deciso di mh, scegliere delle cose che mi aiutassero a realizzare l'idea che mi frullava in testa da diverso tempo uh, ho deciso di mh, utilizzare questi due timbri che sono uh, nella parte inferiore di questo foglio in realtà uh, si possono staccare e, mm, e utilizzare singolarmente. Io però voglio, fare, uh, voglio utilizzare questi timbri come una sorta di mm, base uh, per realizzare un, uh, un, un progetto. Dopo aver applicato ehm, l'inchiostro utilizzando un tampone di stamperia ehm, praticamente vado a ehm Pigiare, però non troppo, quindi lo rifaccio un'altra volta eh, pigiando un pochino di più eh, perché non voglio che sia troppo evidente l'inchiostro eh, voglio che sia una sorta di eh, guida eh, per eseguire la mia idea e cercare di essere il più precisa possibile Um, sono bellissimi questi timbri dopo che si sono utilizzati è meglio uh, sciacquarli per togliere l'inchiostro dopodiché vado a prendere la mia scatola uh, dei Prismacolor questi colori sono fantastici li ho presi su Amazon ed è stato uno degli acquisti migliori che io abbia mai fatto uh, Vabbè, questa è la scatola più grande però si possono prendere anche delle scatole più piccole io uh, avevo preso inizialmente una scatola da 12 mi sembra per uh, provarli uh, mi sono piaciuti talmente tanto e li ho consumati eh, molto velocemente perché sono colori stupendi, però essendo abbastanza cerosi eh, si tende a consumarli eh, piuttosto velocemente, io poi eh, li uso veramente tantissimo. E trovo che siano dei colori molto belli molto facili da utilizzare poi mi piace eh, che si possono sfumare eh, molto bene molto bene insieme e qui inizio a sviluppare la mia la mia idea che sarà abbastanza chiara eh, fra un pochino intanto vi faccio vedere il procedimento che ho deciso di utilizzare inizialmente avevo pensato di colorare solo una parte eh, poi però ho pensato che eh, sarebbe venuto meglio se eh, avessi deciso di fare tutto il, il disegno che, um, che volevo, volevo realizzare ed è una cosa mh, colorare molto molto piacevole, a me piace tantissimo uh, colorare anche, mh, ci sono dei libri appositi uh, che non sono libri per, per bambini, insomma sono per, per adulti, e ultimamente è diventato anche una pratica abbastanza diffusa quella del, del colorare, e trovo che sia una cosa estremamente rilassante, poi a me piace tantissimo uh, giocare con le sfumature e mm, su, sul mio Instagram uh, ho fatto anche qualche... Real riguardo alle mie, alle mie colorazioni, diciamo, ed è una cosa che mi piace veramente veramente tantissimo e che consiglio a tutti di, di fare. Ovviamente non c'è bisogno di acquistare Prisma Color, si possono utilizzare eh, qualsiasi tipo di colori, trovo che siano molto importanti i tipi di carta utilizzati. Per esempio, io come carta base ho deciso di utilizzare un cartoncino eh, non troppo spesso, perché la mia idea poi è quello di renderlo un pochino incurvato e eh, utilizzando un cartoncino troppo spesso avrei rischiato che eh, questa incurvatura non, non mi venisse uh, però insomma uh, uh, ho utilizzato questo cartoncino e altra cosa che, uh, di cui sono molto contenta è che è un cartoncino riciclato uh, nel senso che è il fondo uh, dei mh, dei cartoncini uh, di Tiger, quelli che vengono uh, messi al dietro agli sticker uh, che io non butto mai perché trovo che siano uh, molto molto utili per questi utilizzi di cui uh, che, che mi diverto insomma ad utilizzare e, insomma piano piano vado costruendo la mia uh, la mia decorazione diciamo il mio il mio colore. Ho cercato di uh, velocizzare un pochino, uh, avrei potuto proprio saltare questa parte, però secondo me, a parte che uh, io trovo molto rilassante non solo colorare io, ma anche vedere chi, uh, chi colora. E, um, utilizzando anche questo, questo colore e poi i colori che utilizzo fra un pochino, uh, mi sono resa conto che forse avrei anche potuto calcare un po' di più con uh, con l'inchiostro effettivamente perché eh, riesco a coprire abbastanza le linee le linee nere non volevo che nel mio disegno ci fossero linee nere per quello avevo utilizzato questo sistema di ehm, di inchiostro diciamo così tenue che comunque ehm, dal vivo risulta un pochino più presente rispetto all'immagine che si vede ho mandato eh, avanti velocemente avrei potuto saltarla tutta questa parte e rendere il video un pochino più corto uh, però a parte che come dicevo io trovo molto rilassante vedere uh, le persone che, che colorano è una cosa che mi, che mi riposa diciamo uh, e trovo molto carina ma mi piaceva anche l'idea del vedere uh, dal foglio bianco la realizzazione eh, di questo progetto del quale sono veramente molto molto orgogliosa perché è un'idea uh, che um, avevo in testa che ho sviluppato nel tempo e che uh, sono riuscita a portare a compimento esattamente uh, come avevo intenzione uh, di, di fare ed è una cosa che mi, che mi piace tantissimo questa di avere un'idea svilupparla e realizzarla esattamente come avevo in mente di fare ovviamente avrei potuto utilizzare tantissimi altri colori uh, altri disegni di base diciamo uh, perché comunque la globe mi ha mandato diversi, diversi timbri, però io avevo quest'idea che spero di essere riuscita a, a, far, insomma, a, far, a far capire anche a, a voi che insomma state vedendo il video e spero che insomma sia, sia piacevole stare un po' di tempo insieme e vedermi realizzare un'idea. Ho cercato di uh, rimanere sui temi del, del blu um, e del, uh, dell'azzurro, uh, però uh, dando anche delle sfumature uh, di viola e um, di, di lilla, insomma colori comunque eh, che si sposino bene con, uh, con il blu. Uh, secondo me sta venendo molto bene e mh, ovviamente mh, ho dovuto dare anche delle sfumature e dare dei punti di luce, diciamo, uh, e quindi ho deciso di aggiungere anche del, del giallo. Questi colori sono uh, veramente uh, molto, molto cerosi. E mi piace tantissimo il fatto che essendo così cerosi eh, si riesce a sfumare insieme molto bene. Dopo aver utilizzato le colorazioni, eh, varie sfumature di blu, aver aggiunto un pochino di viola, una puntina di giallo, eh, ho deciso di prendere anche delle sfumature eh, di verde, perché la mia idea è quella di dare un'idea un di, eh, come posso dire, di, di oceano, ecco. Spero che insomma si possa, si possa cadere. Cadere, capire. <ride> Dico parole a caso. Uh, non è stato facile fare questo, uh, questo lavoro insomma perché comunque c'è sempre uh, una presenza felina <ride> in agguato uh, come ovviamente si potrà notare dalle ombre che ogni tanto compaiono. Uh, la mia gatta Minù che insomma partecipa sempre molto molto attivamente a tutte le mie, <ride> a tut a tutte le mie operazioni e tutti i miei uh, lavori tra virgolette insomma. E proseguo così uh, fino a completare uh, tutta la mh, tutta l'immagine ecco e, ed ecco che fa capoccella <ride> anche, anche Minù uh, la quale è molto interessata a quello che sto facendo e uh, la cosa mh, che non mi ero accorta che praticamente aveva un elastico in, in bocca. Gli elastici sono uh, molto molto pericolosi per, uh, per i gatti. Appena me ne accorgo inizia la battaglia per recuperare uh, l'elastico che non so dove, <ride> dove aveva preso. Allora, questi sono dei mennarelli stupendi che io ho preso sempre su Amazon ed è una confezione uh, bellissima. Con tantissimi colori e questi pennarelli si sposano perfettamente eh, per fare degli accenni ehm, con eh, i pastelli eh, che amo utilizzare sono dei colori fantastici che anche questi essendo dei pennarelli si sfumano bene poi sono a doppia punta eh, e quindi si possono, ehm, si possono usare in diversi, in diversi modi io li uso veramente tantissimo e eh, ci sono dei colori uh, di questo genere molto molto costosi, io però per fortuna su Amazon sono riuscita a trovare un astuccio grandissimo con tantissimi colori uh, che eh, sono fantastici e eh, si usano veramente molto molto facilmente. Ci vuole sempre un pochino di pratica per, queste, eh, per questo genere di progetti però Ah, ecco qui uh, metto una foto uh, per farvi vedere quanti colori ci siano nell'astuccio e eh, che sono dei colori che si possono sfumare anche molto bene uh, tra di loro. Mm, secondo me è venuto, insomma, sta venendo veramente molto molto bene e proseguo con uh, dare degli accenni. Uh, la mia idea uh, prende forma e sono veramente molto molto molto contenta. Un'altra cosa che mi piace veramente moltissimo è utilizzare poi un colore più chiaro, uh, che sia un bianco, oppure in, come in questo caso l'azzurro più chiaro che ho uh, tra, um, tra i colori che ho all'interno del cofanetto e um, creare una sorta di amalgama tra i colori che eh, riuscire a sfumarli ancora meglio una cosa che mi piace veramente moltissimo e nei disegni non astratti come in questo caso uh, che so i visi o i fiori uh, rende tutto mh, quasi uh, vivido diciamo anche se eh, questo genere di colori non riesco a uh, fare delle sfumature molto chiare, nel senso che mi vengono sempre dei, um, dei disegni così... Uh, così carichi, così saturi di colore e in certi casi mi piace tantissimo, in altri un po' meno e quindi utilizzo un'altra tipologia di colori. In questo caso uh, la mia idea era quella di creare un qualcosa di molto di molto saturo e poi alla fine vedrete uh, perché volevo che fosse uh, così, così saturo. E mi piace perché possono, o questi pennarelli uh, possono essere utilizzati sia in maniera uh, molto come posso dire, eh, con linee molto, molto marcate, molto scure, oppure linee più sottili come in questo caso. Non sono mai soddisfatta uh, fino, fino in fondo nel senso che un disegno uh, si può continuare praticamente a perfezionare all'infinito e in questo caso io avrei continuato uh, ad aggiungere a sfumare uh, ancora moltissimo diciamo che un disegno decidiamo uh, che sia finito quando diciamo ok eh, ci accontentiamo di come è venuto e adesso passiamo alla seconda parte del progetto uh, utilizzato sempre grazie ai prodotti che che mi sono stati inviati da Globaland, eh, tra cui questo kit per, um, per creare degli orecchini. Ebbene sì, dopo tanto tempo <ride> ammetto che sto cercando di fare degli orecchini e scelgo questa forma a goccia. Uh, ho già preparato la mia uh, fold away e che eh, sempre eh, ho preso su Amazon grazie a un regalo che mi ha fatto mio zio per il mio compleanno e eh, che uso veramente tantissimo ed è una cosa che mi piace proprio tanto e così provo anche a vedere come viene il taglio uh, quindi eh, ho deciso di eh, prendere due parti di questo disegno perché voglio che siano diversi uno dall'altro però abbiano comunque lo stesso stile Uh, perché il taglio venga preciso io decido di passare più volte uh, sul, um, sul mio piano, uh, insomma tagliare più volte così il taglio viene ben deciso. Non so se con uh, una passata sola venga, venga perfettamente, però diciamo dopo due o tre volte uh, sono molto molto contenta di come, di come è venuto perché il taglio viene piuttosto, piuttosto preciso uh, dopodiché eh, procedo al taglio del secondo orecchino Quindi del, ancora non sono orecchini, diciamo della mia seconda goccia e, mh, procedo e faccio anche il secondo taglio Procedo anche con la rifinitura uh, del, uh, del, mio, del mio disegno che uh, mi piace veramente moltissimo come, come è venuto perché voglio dare uh, un'idea di oceano però non troppo uh, evidente, nel senso deve essere un'idea, almeno secondo quello che volevo realizzare io e procedo con la rifinitura eh, riprendendo le color i colori eh, che ho utilizzato anche nella parte superiore e procedendo oh, nella parte inferiore eh, mi appoggio sempre al cartoncino o meglio quello che rimane del cartoncino eh, perché il colore sia eh, perfetto e omogeneo E sono veramente molto molto soddisfatta di come, di come è venuto e, per dare un senso di luce, ho deciso di fare anche eh, mettere del giallo, dopodiché, eh, bisogna pensare al retro e utilizzo questo, questa mh, finta pelle, diciamo uh, mh, che eh, viene dal sito BibiCraft, e eh, decido di utilizzarla. Uh, per il retro la parte bianca ovviamente sarà dietro e la parte blu uh, dall'altra parte uh, mi piace l'idea anche di creare una sorta di uh, effetto embossing e quindi sfrutto la parte eh, tagliata diciamo e rovinata eh, della mia piastra da taglio eh, per dare questo effetto embossing e procedo al taglio e devo dire che queste fustelline eh, tagliano molto bene anche eh, la finta pelle e questo è l'effetto eh, di questa sorta di increspatura che sono riuscita a dare che mi piace tantissimo avrei potuto usare proprio un embossing però Uh, volevo un'idea non volevo un qualcosa di definitivo uh, no di definitivo di troppo chiaro uh, che so dei fiori o qualcosa del genere in questo caso volevo che l'embossing fosse piatto eh, però desse comunque un senso di movimento uh, dopodiché eh, procedo anche eh, al taglio della seconda goccia che però uh, mi viene tagliata uh, meno bene rispetto alla prima uh, forse perché ho fatto soltanto due eh, passate nella fold away eh, mentre eh, la prima mi sembra di aver passato uh, più, più volte e quindi il taglio mi viene uh, un pochino più preciso uh, per quanto riguarda l'asolina uh, perché mh, mh, come si vede nel nel video uh, l'asolina uh, non è venuta proprio uh, perfetta, perfetta, ma è un uh, problema facilmente risolvibile perché l'importante è il taglio preciso di tutta, di tutta la goccia. E comunque eh, risolvo molto, molto facilmente utilizzando una matita appuntita per togliere la, insomma per rendere la solina perfetta basta anche una matita appuntita e si, e si risolve quindi non è assolutamente un problema queste fustelline sono assolutamente super super promosse mi piacciono moltissimo e ci sono anche delle forme più piccole però in questo caso io volevo una forma che fosse uh, abbastanza grande da evidenziare il mio il mio disegno e eh, decido di incollare il mio cartoncino su questa, su questa base e per dare l'effetto ondulato dopo vedrete come farò e utilizzo questa colla mm, ne metto troppa <ride> ve lo dico chiaramente ne bastava molto meno uh, io invece ho esagerato veramente uh, tantissimo però comunque non ho creato danni nel senso ho esagerato però uh, ne bastava meno ma non, insomma, non ho fatto grossi danni per fortuna. Uh, mi aiuto con un pennellino usa e getta e tengo ferma la goccia con, uh, una, uno stuzzicadenti un tappino di plastica adesso no è un tappino di plastica in questo caso e eh, spalmo bene la colla per tutta la eh, larghezza della goccia ed è molto importante il bordo il bordo è forse la cosa più più importante eh, perché poi è quello che eh, tende poi a sollevarsi una volta che si procede all'incurvatura e quindi procedo a all'incollare tutte e due eh, le gocce e poi procedo con la resina UV, eh, che è un, ma un materiale che ho eh, scoperto forse da un annetto e che mi piace tantissimo e che sperimento continuamente. Eh, volendo rendere eh, il mio progetto ondulato, comunque dargli una sensazione di movimento, decido eh, di utilizzare questo cartoncino. Non volevo la carta perché poi bagnandosi avrebbe fatto un brutto effetto, ma essendo un cartoncino abbastanza non troppo pesante eh, riesce a darmi quell'effetto che eh, stavo che stavo cercando eh, do una prima mh, fermata diciamo con la lampada UV dopodiché procedo con ulteriori strati di resina UV finché non mi ritengo um, soddisfatta di come viene e eh, procedo anche a um, fare una sorta di uh, barriera sul lato, sui lati della, della mia goccia che è la cosa secondo me eh, forse più, più difficile perché eh, non deve né sollevarsi nel senso che si deve si sì, incurvare eh, compresa la pelle eh, la finta pelle eh, sul retro ma eh, deve rimanere abbastanza aperta nel senso non si deve chiudere troppo eh, sono abbastanza soddisfatta di come sono riuscita a, a realizzare questa quest idea, perché Uh, bisogna procedere, secondo me ovviamente, uh, con strati, piccoli strati uno dietro l'altro uh, l'ultimo strato uh, praticamente uh, lo do uh, con... Lo asciugo non con la lampada UV, eh, con la lampada portatile UV perché è abbastanza, eh, sì, ferma la resina ma non eh, l'asciuga completamente secondo me perché comunque alla fine io ho fatto un stra uno strato abbastanza eh, alto diciamo. E eh, alla fine, eh, come ultima eh, asciugata, di, me la metto proprio nella lampada UV, quella per, per le unghie, quella, quella grande. Eh, bisogna fare attenzione, ecco qui mi occupo del, del bordo, diciamo, che secondo me è la parte più delicata di tutta la faccenda. Ecco qui già si sta incurvando. E la cosa più difficile è fare sì incurvare ma non troppo perché comunque io non volevo che si imbarcasse, <ride> volevo che desse questa sensazione di movimento e venisse questa goccia uh, leggermente incurvata e sono veramente molto soddisfatta di come alla fine è venuta e la parte più difficile secondo me è riuscire a fare proprio, proprio il bordo. Io alla fine... Come stavo dicendo prima eh, decido di far asciugare di dare una prima asciugata con la lampada portatile questa qui che si vede nel video ma poi di mettere le mie uh, le mie gocce all'interno della lampada UV quella proprio uh, professionale quella per, uh, per le unghie che è un po più forte rispetto alla lampada UV che va benissimo uh, quando si devono fare piccoli oggetti e farla asciugare uh, velocemente quindi dare un una prima asciugata diciamo ma poi secondo me qualsiasi cosa è meglio sempre metterla nella lampada V perché viene viene un pochino meglio uh, bisogna fare attenzione anche che non si formino le bolle uh, di solito le bolle si formano se mh, uh, a seconda anche della, della temperatura atmosferica se c'è umidità o meno diciamo che io con questo tipo di resina UV mi trovo abbastanza bene non fa moltissime eh, moltissime bolle un modo per togliere le bolle è quella di passare velocemente la fiamma di un accendino e, e così si risolve il problema in questo caso non, non ne ho avuto bisogno uh, una volta che eh, la resina è perfettamente asciutta decido Uh, di passare un, uh, un protettore diciamo un, una vernice finale uh, protettiva nel kit ci sono anche anellini e Uh, gancetti per orecchini e quindi decido di utilizzare quelli all'interno del kit uh, forse per questi orecchini mi sarebbe piaciuto un gancio un po più elaborato però secondo me anche utilizzare questi uh, color argento non è una cattiva idea e quindi mi preparo uh, degli anellini e praticamente ne serviranno due uh, per orecchino perché uh, il insomma voi <ride> vedrete per quale ragione io inizialmente pensavo un orecchino uh, ogni orecchino un anellino ma essendo uh, praticamente il tipo di taglio della monachella e dell'anellino ne servono praticamente due forse è più facile mostrarlo che non a farlo vedere come qui e trovo che siano veramente molto molto carini poi ho messo anche eh, la bollatina con il mio, eh, il mio nome e eh, quindi rm fantasy che è lo stesso eh, del, del canale e mi piace veramente tantissimo eh, questi li ho fatti fare su etsy e sono venuti bellissimi eh, per ora ce li ho soltanto argentati ma mi piacerebbe farli fare anche uh, dorati sono veramente molto molto uh, carini e secondo me danno un tocco molto personale a, a qualsiasi creazione che realizzo soprattutto se interamente fatta da me come in questo caso e Secondo me sono veramente molto molto carini, non troppo grandi e secondo me uh, mi piacciono molto. Guardandoli così però mi rendo conto che forse manca uh, qualcosa e quindi procedo con il rifinire i bordi. Perché questo bordo così troppo grezzo non, uh, non mi piace, quindi prendo i miei, uno dei miei pennarelli u Uh, una cosa del genere adesso non mi ricordo come si chiamano comunque tanto avrò messo il link e, e quindi decido di ripassare il bordo con uh, il blu per rimanere sempre uh, nella palette dei colori che ho scelto e secondo me uh, questa rifinitura li rende mh, veramente molto uh, mi piace veramente moltissimo inizialmente non ci avevo pensato poi però uh, vedendoli secondo me li rende uh, insomma mh, vengono fatti molto meglio uh, destra o sinistra, secondo me quello di sinistra è molto più rifinito quindi decido uh, di procedere anche con l'altro. E questi sono uh, i miei orecchini um, astratti finiti uh, che um, a me danno un'idea di, di mare, uh, di sole, ma um, quello che volevo era non nel senso dare un'idea ma non definitiva. Insomma questo è il mio progetto realizzato del quale sono molto molto orgogliosa. Grazie a tutti per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Grazie, ciao!